Ciao a tutti ragazzi, sono Essdmilaquattro e oggi siamo qui in un nuovo video sulla vanilla e sono da solo sul server perché non c'è nessuno e tra l'altro è notte quindi credo che dovrò andare a dormire e non c'è stato praticamente nulla di nuovo tranne il fatto che questi due pezzi di armatura che mi ho trovato che me li ha regalati Madamarco e sono molto forti Ehm, poi altre cose mi sembra. Ah ecco sì, Prima stavo smeltando Un po' di roba E ho fatto Ho migliorato questo piccolo Efficienza 5 L'ho chiamato the first ehm, Ah poi ho anche una pala Con efficienza 4 E questa spada qui E questo arco qua Ma va bene ehm, Mi ricordo che avevo anche altre cose da fare Ma non fa niente Comunque eh, siamo arrivati ai 50 iscritti io sono molto felice qualcuno ha preso le carote perché non erano così prima si sì, no qualcuno le ha prese io probabilmente sarà stato madamarco vabbè ti ci da qualche parte perfetto ecco tra l'altro una cosa che ho fatto è mettere la testa del drago qua con eh, questo coso qui che non mi viene in mente come si chiama adesso, il redstone e così muove la, la bocca è simpatico eh, invece eh, stavo dicendo, siamo arrivati ai 50 iscritti eh, volevo fare lo special ah, tra l'altro ho messo un, un jukebox così possiamo ascoltarci la musica proviamo cut mettiamo cut sono arrivati ai 50 iscritti e sono molto felice e farò uno speciale ma non sarà oggi abbassiamo il volume fare lo speciale ma non lo farò oggi lo farò poi la prossima volta credo perché non ho ancora raccolto abbastanza domande perché volevo fare un vlog dove rispondevo alle vostre domande ma non è ancora abbastanza per fare un video consistente diciamo e poi se vedete qui un buco non mi è esploso un creeper ma è perché stavo pensando di fare una nuova stanza e va bene togliamo la musica perché e per quanto possa essere bello disturba il video E volevo farlo con voi Ecco tra l'altro ho trasferito tutto il contenuto delle casse qui E ho farmato un po' di roba Buttiamo via sta roba qua Che non ci serve, non ci serve più nessuna parte Perfetto Il calcestruzzo L'ho farmato Così adesso possiamo fare gli scalini Cioè gli scalini e fare la prossima stanza va bene eh, non so che cos'era questo rumore ma era inquietante eh, mi piacerebbe mettere degli scalini però non esistono gli scalini cioè effettivamente si sì, si possono fare io potrei fare gli scalini di mattoni e col bianco gli scalini di quarzo ma col un quarzo ci manca un po' quindi credo che in questo video eh, però sarebbe molto meglio farlo così, quindi credo che per adesso terremo in considerazione l'idea del quarzo e dei, dei nether brick. Allora, dobbiamo andare a vedere se col pietra si può fare o si può fare la crafting, perché se no è molto più conveniente farlo col tagliapietre. Ok, col pietra gli scalini si possono fare, facciamo un 64. Col quarzo che non ho... Ecco, cosa si può fare? Ok, si possono anche fare gli scalini, perfetto. Eh, allora, andiamo un attimo a controllare in casa di Madamarco. Marco se è del quarzo. Eh, spero non si arrabbi del fatto che gli sto rubando il quarzo. Tanto lui ne ha un botto. Come vedete, eh, non mi ricordo se avevo già fatto vedere. Intanto non so minimamente come si è fatta la casa. Eccola qua, come si è fatta la casa di Madamarco, Marco. Ah! ha migliorato questo luogo quindi qui non avete visto niente eh, quindi eh, speriamo che non gli dia fastidio vabbè questo era tutto il quarzo che aveva eh, speriamo ci basti se no poi devo andare di nuovo nel nether probabilmente non ci basterà quindi vabbè cioè magari solo per fare gli scalini ci basta eh, Vediamo Infatti io qua ne ho fatti 64 ma Figuero che ce ne servono 64 Comunque credo che così bastino Ecco controlliamo un po' ma non mi sembra Infatti volevo controllare Ma infatti non c'era niente Allora Guardiamo un po' Cosa c'è <coughs> allora spacchiamo questo e eh. sì non è tanto brutto però poi effettivamente qui stona perché non possiamo più salire quindi direi così perfetto Così si può salire e si può scendere ed è anche molto carino. E mettendo il calcio e invece qua sotto, che credo che ci sarà già la stanza, no, dobbiamo scendere ancora un po'. Probabilmente scendiamo ancora di due e poi siamo a posto non c'è tanta sabbia qui probabilmente adesso che l'ho detto inizierà a scendere un botto di sabbia ah e comunque cosa faremo in queste stanze qua eh, metteremo innanzitutto le mh, ceste quelle di robe che allora aspettate tipo questo, il colorato noi non abbiamo ancora niente però sarebbe molto più bello farle in lì le 16 adesso non so quanti colori ci siano mi sembra 16 16 casse con tutti i colori Oppure nelle armature, fare, sarebbe bello fare una cassa per ogni tipologia di oggetto perché effettivamente guardate abbiamo tutte le casse piene degli oggetti E vabbè Poi sarebbe bello fare anche una cassa, ah tra l'altro raccolto dell'erba Sarebbe bello anche fare delle casse separate perché sto mettendo delle casse tipo per la terra, la ghiaia, la sabbia l'arenaria la Tra l'altro l'ho spostata qui però sarebbe molto più bello fare una cassa singola per queste perché occupano molto spazio. Per queste no perché comunque c'è un spazio qui ancora. Quindi va bene così. E tra l'altro io ho preso questo ma devo ancora mettere gli scalini che okay, spero a questo punto spero ci bastino ma non lo so, non ne sono sicuro. E qui iniziamo già con la stanza. Quindi alziamo. E... mettiamo i blocchi, che sono proprio molto belli, il calcestruzzo è proprio molto bello secondo me, e... non sta venendo tanto male, tra l'altro nel fatto che qui è così, ah invece qui avremo tutto un contorno di cosa potremmo farlo, potremmo farlo così, vediamo se è bello. poi Probabilmente, se non è bello, lo rifaremo. Vediamo. Faccio anche l'altezza qui. Questo blocco rompiamolo no? solo un attimo. Così. Allora, qui... Non mettiamo niente che qua c'è il muro, quindi qua teniamo il calcestruzzo nero. Qui inizia il coso, quindi mm, non sta venendo proprio malissimo, perfetto cestruzzo bianco e questa quindi tecnicamente dovrebbe scendere il quarzo qui ma noi facciamo sempre scendere il magma block si sì, qua incomincia da qui Così. E intanto togliamo questo blocco qui mm, Vabbè ci potrebbe stare bene ma non mi piace tanto sinceramente Allora prendiamoci queste casse intanto questi shulker Anzi buttiamoli qua Poi li riprendiamo dopo per non fare tanto fastidio E siccome non mi piacciono tanto Andiamo a toglierli Facciamo il muro classico va quindi il blocco di quarzo che ho tolto lo mettiamo qui e tra l'altro sento un sacco di rumori strani ma credo sia Minecraft che fa tutti questi rumori qui possiamo coprire con la terra qui non so se si vede, però qua non si vede, quindi possiamo anche vedere. Allora, ragazzi, sono tornato dal nether. Come potete vedere, ho preso un bel po' di roba e ho quasi rotto il piccone. Quindi, comunque, quello che ho preso è tutto questo, che è tanto. Ah, e mi si è anche rotto il cappello, quindi dobbiamo sostituirlo. Questo non lo so. Mm. Settiamolo con questo qua perché okay. è abbastanza stabile. Questo invece È proiezione 3, sì, effettivamente è meglio di questo. Quindi questo buttalo pure via, eh, però adesso non abbiamo più un capello di sotto. Adesso... Ma boffa fa niente, non lamentiamoci. Eh, vabbè, comunque, continueremo qui. E adesso dovremo scavare con questo piccone perché effettivamente l'altro l'ho finito. E adesso che ci penso mi serve il blocco di magma per continuare a fare le cose qua. Quindi vi direi continuiamo sempre la, la stessa texture. E poi illuminiamo poi bene dopo. E credo che lo farò alto 3. Quindi ha ah, qua il soffitto fatto di diorite. Quindi la diorite dovrei averne un po' qua qua giusto e la mettiamo come soffitto qua oddio quanto è lento non me lo ricordavo fosse così lento comunque eh, facciamo tutto un soffitto e speriamo diventi bello come sopra Io intanto continuo sempre così e vi aggiornerò se c'è qualche cosa di nuovo, e... però per adesso non c'è ancora niente, quindi lasciamo perdere, ma ah, qui è, è cosa normalissima, va bene, ciao a dopo. Allora ragazzi ho fatto un po' di spazio qui, qua poi ci sarà tutto il tetto, qui i muri e probabilmente sarà ancora un po' più lungo di così, eh, tipo almeno... 10, qua ci saranno 5, ma, allora, eh, dobbiamo innanzitutto vedere quanto spazio c'è per le casse, c'è, probabilmente inizieranno da qui, eh. e ce ne devono stare 16, qua ce ne sono già state 6, quindi andiamo ancora avanti un po', e poi vi aggiorno anche per vedere quante ce ne stanno allora ragazzi questo è lo spazio che ho dedicato alla stanza come potete vedere e naturalmente le casse non saranno così poi ho ancora divise di uno perché qua ci saranno poi delle cose ah innanzitutto iniziamo a romperle tutte le casse così vi faccio vedere cosa voglio fare comunque abbiamo visto che le, le casse ci stanno e possiamo lasciare anche un po' di spazio per la stanza per fare resp respirare un po' diciamo e... Va bene Quindi inizierei a fare tutto il pavimento E poi dopo anche il soffitto tutto E poi dopo ci rivediamo dopo Quindi taglio anche questa parte Allora ragazzi ho finito di allestire tra l'altro qui le torce sono un po' messe male e allora ho allargato un po' la stanza ho fatto le, le cose uguali come le avrei fatte qua sopra e ho messo queste torce qua e tra l'altro ho scoperto di avere la barra che io tolgo sempre perché non mi piace comunque ho messo le casse qui poi probabilmente nel prossimo episodio vedrete che ho già messo tutti i tappeti perché così è più bello ah, e poi tra l'altro ho messo la... il pavimento anche qua sotto così è più bello metterò il tappeto con tutti i colori e lo farò con l'arcobaleno. e non lo faccio adesso perché sennò sarebbe troppo difficile da fare in una ah e poi dopo credo che lascerò aperto qui perché ormai madamarco sa dell'esistenza di questo posto e quindi la lascerò aperto comunque detto questo credo che il video finisca qui non so quanto possa durare quanto durerà e giorno meno male pensavo fosse notte e... spero che per il prossimo episodio riesca a riparare il piccone perché è un po' un problema se non riusciamo a ripararlo e poi ditemi di cosa, cosa ne pensate della testa lì se è bella o no Ehm Vabbè, quindi tra l'altro io devo ancora buttare tutta la roba nell'inventario. In Spero che il video vi pi sia piaciuto. E io adesso vi saluto, ciao.